Siamo qui a Valentino, alla facoltà di architettura con la dottoressa Rivetti eh, del Sindacato dei Medici Ospedalieri ANAO, Assomed. Dottoressa Rivetti, come mai questo festival della sanità pubblica? Abbiamo deciso di parlare di sanità in modo differente e soprattutto di parlarne con la popolazione, con la società civile, con i movimenti per creare una rete a difesa del diritto, della cura gratuita e del diritto costituzionale eh, alla salute che in questi ultimi anni ci sembra fortemente a rischio. Eh, di, quali saranno i temi mh, principali di questo festival? Eh, parleremo della eh, differente spesa tra sanità pubblica e sanità privata, eh, del progressivo di finanziamento, della difficoltà dei medici eh, sul lavoro con un progressivo burnout, un aumento del disagio e parleremo anche di ambiente eh, perché ci sarà un rappresentante del movimento No Fas Veneto che ci parlerà del grave caso di inquinamento delle acque che c'è stato in Veneto per questi composti chimici che derivavano da una industria chimica che quindi ha esposto i bambini per anni a una intossicazione grave crisi dei pronto soccorsi fuga dei medici eh, verso la sanità privata eh, è una situazione davvero così complicata è una situazione molto complicata in pronto soccorso eh, praticamente tutti in Piemonte, eh, praticamente tutti i pronti soccorsi sono affidati a medici delle cooperative, quindi sono esternalizzati eh, ancora i pochi medici che ci lavorano stanno valutando se eh, scappare, eh, perché le condizioni di lavoro eh, sono sempre più pesanti, eh, il rischio di aggressione, il rischio di denunce è alto e soprattutto il carico di lavoro è alto. In Piemonte sono stati tagliati negli ultimi anni più di 1500 posti letto e quindi è molto difficile ricoverare eh, questo implica a tese su una barella di oltre 5-6 giorni eh, per un postoletto, eh, cosa che crea un disagio molto grave eh, in primis per i pazienti, ma anche eh, per i colleghi che vorrebbero poter offrire le cure migliori a tutti. Grazie dottoressa, buon festival. Grazie.